Dovremmo essere in diretta. Marco, posso lo vedere prima tu? Se è così, riesco a verificare. Un secondo, no, è in diretta. Eh sì, dovremmo essere in diretta su Facebook. Io la vedo. La Siamo in diretta su la pagina. Non riesco a vederla. Non consentirete di fare un'ultima verifica. Jacopo, è a posto? Eccoci. Sì, siamo in su Ci siamo, quindi benvenuti con un leggero ritardo a causa di disguidi tecnologici della serata alla 132esima serata di Lodi Liberale. E come sì, dire, sì. Oggi eh, è una delle, delle serate di cui siamo più orgogliosi per vari motivi. Eh, da una parte c'è sicuramente il momento tecnologico della e serata e dall'altra eh, eh, la serata so. che precede questo tipo di, sì. eh, di incontro. Allora, chi segue l'Odi Liberale sa perfettamente che noi ormai da sette anni e mezzo organizziamo adesso settimanalmente in formato Uh, webinar, quindi via zoom in diretta sulla pagina Facebook di Lodi Liberale, la presentazione di libri per diffondere le idee liberali in ogni ambito economico, filosofico, politico, scientifico, artistico, perché no. E a partire da quest'anno abbiamo deciso di dedicare il primo e il terzo lunedì del mese alla presentazione dei classici del pensiero liberale, ne abbiamo già fatti molti, uno lo vedete qui alle nostre spalle, Milton Friedman, capitalismo e libertà, che come poi vedremo durante la serata è strettamente legato al tema della nostra serata e abbiamo deciso fin dall'inizio che quando quest'anno i mesi di lunedì ne hanno cinque li dedichiamo a statisti liberali e quindi abbiamo presentato a eh, marzo se non ricordo male questo libro qua che è di Elisabetta Rosaspina ed è dedicato alla Thatcher, la Margaret Thatcher e come st secondo statista non potevamo che decidere di presentare un libro eh, molto interessante, molto scorrevole, ricco di aneddoti anche sulla vita Personale e privata del presidente, del quarantesimo presidente degli Stati Uniti d'America, ovvero Ronald Reagan, il libro appunto di Gennaro San che ha come sottotitolo, come al solito eticacissimo, il presidente che cambiò la politica americana. Quindi intanto ringrazio l'autore, eh, Gennaro San direttore del solito Politica 2, e autore di ormai, da molti anni, eh, biografie, come dire, di personaggi eh, importanti della politica in generale contemporanea e non solo sicuramente il primo liberale perché insomma eh, dei, dei, dei libri che aveva scritto ultimamente dedicati prima a Putin e poi della Cina eh, sicuramente non erano via, dei nostri punti di riferimento importanti ma appena ho visto che era stato pubblicato dalla Mondadori mi sono permesso di contattare subito il direttore perché non potevamo noi regagnani indefessi e impenitenti da sempre non potevamo che riuscire a presentarlo nella nostra eh, serata in più abbiamo l'onore di avere con noi l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata eh, eh, che ci, ha, eh, ci onora della sua presenza, un liberale da tempo assolutamente, non credo dell'ultima ora anzi, e che è anche presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella, eh, altra figura altra, eh, importante per i liberali veri, eh, eh, perché Marco Pannella è stato un protagonista della vita politica, della battaglia per i diritti civili e noi abbiamo celebrato ormai eh, so, mh, no, cerchiamo di farlo sempre coinvolgendo eh, amici radicali eh, perché credo che mh, avesse coniato una, una espressione piuttosto efficace all'epoca sono liberale perché ho studiato sono radicale perché ho capito eh, quindi insomma eh, essere presidente del comitato globale per lo stato di diritto credo che sia assolutamente importante sono due eh, eccellentissimi eh, relatori e due eh, new entry all'odi liberale mentre il terzo relatore è il giornalista Marco Respinti, lo possiamo tranquillamente definire un amico di Lodi Liberale, perché è la seconda volta che viene, ci segue da un po', e la prima volta abbiamo cercato di affrontare un tema piuttosto ambizioso in occasione dell'anniversario, celebrando la dichiarazione degli stati, di indipendenza degli Stati Uniti d'America, allora col professor Marco Bassani, assolto eh, indegnamente alle cronache, eh, ma siccome noi liberali veri lo siamo già, oltre ad aver firmato la petizione in favore del professor Marco Bassani, e eh, che in tempi non sospetti e prima di tutto ciò che eh, è accaduto avevamo già deciso di presentare il libro di Rothbard per una nuova libertà con Marco Bassani che sarà con noi il 21 di giugno. Eh, perché è importante questo libro? Ma io inizierei da dove è iniziato tutto, cioè dal 1964 e quindi da questo altro libro che non presentiamo stasera che è il libro Il vero conservatore di Barry Goldwater. Secondo me qui c'è un'invocazione uh, uh, un al voto che ogni liberale vorrebbe sentire, ma che in Italia è troppo tempo che non si sente. Verrà il momento in cui affideremo la condotta delle nostre faccende a uomini in grado di comprendere che il loro primo dovere come funzionari pubblici è di spogliarsi del potere che è stato dato loro. Verrà quando gli americani, centinaia di comunità in tutto il paese, decideranno di eleggere l'uomo che avrà promesso di applicare la Costituzione e restaurare la Repubblica, che ha proclamato un discorso elettorale ho poco interesse a, cre a creare un governo dinamico o a renderlo più efficiente, perché voglio ridurne le dimensioni. Non voglio promuovere il benessere, perché voglio estendere la libertà. Il mio obiettivo non è di far provare nuove leggi, ma di farle abolire. Non è di inaugurare nuovi programmi, ma di cancellare quelli vecchi che fanno violenza alla Costituzione o che non sono riusciti nel loro scopo, o che impongono al popolo un fratello finanziario ingiustificabile. Non voglio tentare di scoprire se la legislazione sia necessaria prima di aver stabilito se possa considerarsi costituzionalmente legittima e se più tardi dovessi essere attaccato per aver trascurato gli interessi dei miei elettori, risponderò che fu informato che il loro interesse principale è la libertà e che al servizio di tale causa ho fatto quanto era il mio potere. Eh, credo che Barry eh, dire, è stato iniziatore, ma è citato ampiamente anche nel libro, di quella che eh, potrebbe essere definita come il percorso di avvicinamento al potere con la costruzione della nuova destra americana, eh, conservatrice, liberale, e, e che eh, ha perso le sue presidenziali ma che ha lanciato nel, nell'orbita del firmamento politico statunitense Ronald Reagan con il famoso discorso appunto chiamato The Speech eh, perché appunto intervenne a quella convention dimostrando già subito eh, dire, che sarebbe stato il futuro leader degli Stati Uniti d'America e quindi il, natura, il candidato naturale nel corso degli anni eh, al appunto, a guidare questo grande paese che cosa è stato Reagan? è stato tantissime cose è stato eh, uno, un, eh, come dire, un presidente coerente eh, un presidente che ha cercato di imporre le idee che aveva sviluppato nel corso degli anni perché nel libro viene ricordato Ronald Reagan nacque eh, politicamente democratico, ma elaborò un, un suo pensiero grazie al, all'approccio degli economisti della Scuola di Chicago, grazie alla conoscenza dei, dei testi della persona di Milton Friedman, grazie alla, alla conoscenza di Hayek, di Mises, dei testi sacri come dire, del pensiero liberale, e quindi ha avuto un percorso di evoluzione che lo ha portato, passando dal governo eh, della California, a diventare un presidente amatissimo dal popolo eh, statunitense, dal popolo americano, che lasciò una, una scia dietro di sé che è durata ben oltre i suoi lunghi otto anni di presidenza e che ha eh, caratterizzato eh, la crescita economica, ma anche la rinascita di alcuni valori liberali e conservatori negli Stati Uniti che si sono eh, portati avanti ben oltre appunto la sua eh, presidenza. Eh, che cosa ha fatto? Eh, nel libro viene citato un, un episodio, e probabilmente ne, anzi, ne manca uno che secondo me sono emblematici e poi non voglio entrare eh, nello specifico eh, il primo, quello che viene citato è eh, l'episodio famoso in cui Arthur Laffer eh, spiegò al, preside, al presidente Reagan che cos'era la curva di Laffer che è una cosa molto semplice su un tovagliolo di carta in un, in un pranzo eh, in cui, o una cena, non mi ricordo più esattamente in cui spiegava molto semplicemente questa curva che cos'è? Un diagramma cartesiano sull'asse delle eh, ordinate c'è cioè Liquida d'imposta e sull'asse della scisse c'è il getto fiscale prodotto. Eh, ovviamente, e è un esercizio che faccio spesso con le persone con cui discuto eh, di queste tematiche: alla domanda, beh, ma se la liquida è lo 0%, qual è il getto fiscale? Risposta assolutamente immediata e intuitiva: zero. Eh, la domanda successiva è: ok, ma se la liquida fiscale è il 100%, qual è il getto fiscale? 9 volte su 10 la risposta è 100, cioè eh, chiaramente va tutto allo Stato. Ovviamente non è così per un motivo molto semplice: perché la vera risposta è 0? Perché, perché eh, la, la risposta vera è 0 perché? perché non ci sarebbe l'incentivo a produrre, a lavorare, a dichiarare, e quindi eh, quando tu tendenzialmente eh, tutto ciò che produci va allo Stato, ovviamente tendi a non farlo. Quindi tendenzialmente la curva di Laffe che cos'è questa relazione tra liquidità fiscale e gettito fiscale, che è una curva a campana rovesciata che fisiologicamente raggiunge un, un picco, un massimo, eh, che non è identificabile scientificamente, dipende dallo stato dell'economia, dallo stato del paese, da, come dire, da tutta la struttura eh, norma, normativa, eh, ma ovviamente superato il quale il tetto massimo, cosa succede? Che se da una parte che si aumenta le imposte le aliquote fiscali, si riduce il gettito fiscale, ma viceversa cioè riducendo eh, le tasse il getto fiscale aumenta. Questa può sembrare una teoria astrusa, controintuitiva, ma ha avuto almeno due eh, come dire, dimostrazioni della sua validità negli Stati Uniti d'America. La prima, che eh, spesso mh, dire, non, non viene ricordata, io l'ho presa leggendo i testi di un altro liberale, eh, Antonio Martino, che sono un martiniano di ferro da sempre, e che spiega che prima riduzione drastica delle l'imposta la fece eh, John Fitzgerald Kennedy quando l'aliquota marginale massima era oltre il 90%. Eh, Reagan credo che quando eh, fece la prima drastico taglio fiscale fu sopra il 70%. E che cosa avvenne? Tagliando le tasse tutte, anche le aliquote marginali massime, quindi quelle sui percettori di reddito più ricchi, avvennero due cose. La prima, come abbiamo detto, che il getto fiscale aumentò, eh, ma la seconda, ancora più controintuitiva della prima, che eh, ogni percentile dei più ricchi, quindi dal, primo cento, dal 1% più ricco al 2, 3, 4, 5, insomma le percentuali dei contribuenti più eh, benestanti, aumentarono la propria quota di partecipazione al gettito statale dopo che gli furono ridotte le imposte. Perché? Perché si scatenano gli animal spirit di svitiare la memoria, perché non c'è più alcun incentivo da parte di queste eh, classi di reddito a... Eh, eludere le poste eh, ma è, o eh, a rimanere fermi a avanciarsi in ulteriori iniziative e quindi eh, a produrre crescita e anche aumento del jet dello Stato. Ecco, questo è un episodio che ha citato nel libro e quella è la Sappi Economics o la Regonomics all'essenza, oltre che il taglio di burocrazia, liberalizzazioni, de, oneri vari burocratici. Il secondo episodio e poi lascio la parola all'autore che invece non è citato ma che, eh, che ma dire, credo sia emblematico. Del decisionismo e della coerenza eh, senza badare ai compromessi se non quelli necessari, quando si crede fermamente nelle proprie idee, credo che sia l'episodio che non so collocare nel tempo, non mi ricordo perfettamente, che è quello dei controllori di volo. A un certo punto ci fu una dichiarazione da parte dei controllori di volo degli Stati Uniti di eh, sciopero, un anticipo di dichiarazione di sciopero. Eh, Ronald Reagan semplicemente fece comunicare a tutti i controllori di volo che eh, i casi erano due o eh, come dire, recedevano dal loro intento e quindi sarebbero andati a lavorare, in quel caso chiaramente non sarebbe successo niente, ma invece se eh, avessero deciso di permanere nel loro intento, la cosa sarebbe stata molto semplice, la conseguenza, ovvero il licenziamento in tronco di tutte le persone che eh, sostanzialmente ehm, avevano aderito. Grazie Marco, 1981, a questo sciopero. Eh, perché? Per un motivo molto semplice, perché era uno sciopero di servizi pubblici essenziali, come quello dei controllori di volo, eccolo lì, ed eccolo anche qua, eh, eh, semplicemente eh, non si può andare a danneggiare le persone che non c'entrano niente con una lotta sindacale. Effetto cosa fu? Metà dei, dei, dei controllori di volo decise di non di desistere, sostanzialmente l'altra metà invece eh, persistette nel, nell'intento di scioperare. Dopo il giorno, sostanzialmente dopo dello sciopero, Reagan licenziò in tronco tutti i controllori di volo che avevano scioperato, sostituendoli con personale militare. Effetto, da allora non c'è più uno sciopero eh, nei sistemi eh, dire, aeroportuali statunitensi. Questo vuol dire governare avendo uh, fede come eh, stella polare alcuni principi cardine, avere coraggio e avere coerenza e quindi sicuramente Ronald Reagan è stato il miglior presidente degli Stati Uniti d'America e quindi è doveroso che un'associazione come la nostra di reganiani, tacceriani, impenitenti non possa che eh, essere orgogliosa e felice di presentare questo video. Quindi ringrazio i relatori e cedo subito la parola a Gennaro Sangiuliano che ringrazio di essere con noi. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie all'Odi Liberale per questa organizzazione e grazie ai due amici. Eh, l'ambasciatore Giulio Terzi, ricordo, ex ministro degli esteri italiano e l'amico e collega Marco Respinti, che è anche citato all'interno della uh, biografia di Reagan per un suo precedente lavoro che prima gli ho mostrato, stava qui e che stava dietro di me, tra i libri eh, diciamo, sui quali mi sono, come dire, in un certo senso documentato per scrivere questa uh, biografia. Vedete, ehm... La forza di un personaggio come Reagan noi l'abbiamo palpata in questi giorni quando Joe Biden, eh, parlando di un'ipotetica ripartenza degli Stati Uniti d'America dopo la pandemia, ha proprio citato Reagan. Eh, sapete che io sono un crociano e come Benedetto Croce penso che la storia è sempre un fatto contemporaneo, la storia non è un orpello del passato, ma è una cassetta degli attrezzi da cui noi rinveniamo gli strumenti per interpretare la realtà a noi vicina e magari cercare di trovare come dire, eh, delle intuizioni che ci fanno prefigurare il futuro. Ehm, ebbene, eh, Biden ha richiamato quella grande ripartenza degli Stati Uniti d'America che Ronald Reagan, con il suo ottimismo, con il suo carattere accolto da grande scetticismo in tutto il mondo all'epoca, nel 1980, perché sono 40 anni dall'inizio della presidenza americana di Reagan, che inizia appunto il 20 gennaio del 1981, ehm, intervenne in un momento non dissimile da quello attuale, anche se la pandemia è cosa diversa da quello che accadde allora. Eh, Reagan eredita un'America ripiegata su se stessa, dove innanzitutto c'erano disastrose condizioni economiche, un'inflazione altissima, una disoccupazione a due cifre, un apparato produttivo irrigidito e arrugginito, irrigidito perché vincolato allo strapotere dei sindacati e arrugginito perché non si era modernizzato rispetto invece a quello che era accaduto in, per esempio nell'Europa occidentale. Oggi noi siamo in condizioni per certi versi analoghe perché anche adesso la società di oggi è abbastanza la società l'occidente è abbastanza in crisi e ripiegato su se stesso ma questo ne parleremo ne parleremo tra poco quindi il fatto che un presidente democratico a tutto tondo come Biden richiami un personaggio come Reagan ci fa capire l'importanza di Reagan. Reagan, che pensate fu accolto da grande scetticismo in tutto il mondo, perché fu banalizzato con l'affermazione: che cosa ci possiamo aspettare da un ex attore? La sua elezione sembrò quasi un'americanata. Io nel libro ho riportato alcuni commenti che apparvero sui giornali italiani. Unica eccezione: Indro Montanelli, che disse a chiare lettere: Reagan mi piace. Mi piace, mi piace tantissimo, ma fu un atteggiamento di scetticismo eh, che in tutto l'Occidente, addirittura i giornalisti italiani, eh, facendo come dire, scarso onore alla deontologia professionale, omisero il particolare che Reagan per due mandati era stato governatore della California. Voi dovete immaginare che la California eh, da sola potrebbe rappresentare una potenza economica globale, sia per motivi demografici, per estensione geografica, e perché da solo la California fa uno dei primi dieci PIL al mondo, quindi questo lo dobbiamo ricordare, ma tutto questo fu omesso. Il libro, il libro, è soprattutto vuole essere la storia di un uomo, eh, una storia di riscatto, una storia individuale che io trovo eh, veramente affascinante, cioè la classica storia americana di una persona nata da origini molto umili. Nel, eh, in uno spunto dell'America, che è questa cittadina tan picco all'interno dell'Illinois, eh, nasce sulla Main Street, che è la strada simbolo della provincia americana, che noi potremmo paragonare alla nostra via Roma, in ogni, in ogni comune italiano piccolo c'è via Roma, dove appunto ci sono le attività principali e negli Stati Uniti d'America c'è la Main Street. Io ho percorso molte volte gli Stati Uniti d'America e mi è piaciuto soffermarmi sulle parti interne. La Main Street è la strada dove c'è l'emporio, dove c'è il bar, dove c'è la banca, eh, dove c'è il calzolaio eh, e dove la gente si incontra, in discute e si forma quel sentimento comune, quella opinione pubblica comune che è quella profonda degli Stati Uniti d'America. Reagan nasce eh, da una famiglia di origini irlandesi con seri problemi perché il padre eh, era un alcolizzato che perdeva continuamente il lavoro, quindi mh, la mamma si ingegna per sostentare questa famiglia perché faceva parte in una delle tante articolazioni, la scuola dei Discepoli di Cristo, che era una delle tante articolazioni delle chiese protestanti, e la storia è una storia di riscatto di un ragazzo che riesce ad andare al college per meriti sportivi, poi diventa, pensate, commentatore radiofonico e ottiene un grande successo, radiocronista radio sportivo, per puro caso diventa attore e lui stesso si autodefinisce un attore di serie b perché reagan non ebbe una carriera come dire di primo rango ma lavorò con tutti i grandi attori americani eh, con oliva de haliband con Errol Flynn, eh, con tutti i grandi le grandi star del cinema americano che lo volevano come spalla proprio perché era un lavoratore che imparava con grande disciplina il copione non faceva, non faceva capricci sul set e lo faceva questo lavoro in maniera molto disciplinata il punto di svolta politica di Reagan è la sua elezione viene eletto proprio da una platea di eccezione io ho riportato i nomi dei grandi attori che erano a quel tavolo e che eleggono Reagan segretario presidente del sindacato degli attori sindacato degli attori che in America è qualcosa di molto importante perché voi sapete e qui ci sono autorevoli commentatori che conoscono meglio di me gli Stati Uniti d'America che la seconda voce dell'economia americana dopo la finanza è l'industria del cinema che adesso è industria anche delle serie, delle serie televisive, cioè l'industria del cinema vale come fatturato più dell'industria siderurgica degli Stati Uniti d'America. Quindi fare il segretario del sindacato degli attori equivale, come da noi, fare il segretario della FIOM, cioè essere una sorta di Landini eh, del, eh, del cinema americano. So che il confronto è molto azzardato. Ma... E poi il sindacato degli attori è anche un soggetto culturale perché Reagan si trova immerso, per esempio, nella vicenda del del macartismo, dalla quale riesce a uscirne fuori con grande dignità perché non fa il delatore dei suoi colleghi. Ma marca una posizione molto netta da chi aveva avuto suggestioni, eh, suggestioni filo comunista, fino ad arrivare a quel famoso discorso del 1964, quando Barry Goldwater, un uomo di grande spessore culturale. Ma che aveva difetto di empatia politica, perché in politica non basta avere soltanto sostanza e struttura, ci vuole l'empatia, cioè la capacità di mettersi in sintonia, ehm, oserei dire quasi epidermica nei confronti dell'elettorato e eh, Il discorso eh, conclusivo di questa sfortunata campagna elettorale che vide Goldwater contrapposto a Lyndon Johnson, il successore di Kennedy, colui il quale era diventato presidente dopo l'assassinio di Dallas, l'inventore della big society, della grande società assistenzialista americana, questo discorso come sapete Barry Goldwater perde la campagna elettorale ma questo discorso consacra Ronald Reagan come stella del firmamento repubblicano e soprattutto come leader dei conservatori. A questo punto io voglio fare un attimo un insert che viene da un altro mio libro. Io ho scritto la biografia di Giuseppe Prezzolini. Prezzolini ha vissuto 30 anni negli Stati Uniti d'America dal 1926 al 1962. Ha avuto un'importante cattedra al Columbia University dove è stato appunto il titolare della cattedra di storia della letteratura italiana e ha avuto modo os di osservare molto da vicino la società americana. Negli anni 70 Prezzolini scrive il Manifesto dei Conservatori e ci dà una spiegazione del termine... Eh, quasi come dire un'introspezione etimologica del termine conservatore che ci fa capire anche bene il personaggio Reagan. La parola conservatore viene da una radice indoeuropea, Knavu, chi era il Knavu? Knavu conservatore era colui il quale nelle antiche tribù indoeuropee, perché tutti siamo discendenti di quelle tribù nomadi che si spostarono dall'Asia centrale verso l'Occidente nel 20 all'incirca intorno al 20.000 a.C., eh, era colui il quale guardava il fuoco la notte, cioè sta, faceva attenzione a che il fuoco non si spegnesse, perché se il fuoco si spegneva, gli animali, potevano, animali selvatici potevano, e feroci potevano assalire la tribù. Ovviamente questo è un simbolismo laddove per il fuoco si identificano i valori di una comunità e l'identità di una comunità. E Prezzolini dice una cosa ancora molto importante, che è proprio la sintesi del personaggio Reagan. Dice Prezzolini: il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani. Perché tocca ai conservatori innovare, modernizzare una società, salvaguardandole il nocciolo fondante dei valori e identitario. E allora. Chi è che ha realizzato una rivoluzione di modernizzazione alla fine del secolo scorso? Chi sono stati i motori, gli artefici di una grande modernizzazione? Sono stati due conservatori, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Ciascuno nel proprio ruolo nel rispettivo paese sono stati dei modernizzatori delle loro società, coloro i quali hanno conquistato punti di avanguardia delle loro società ma lo hanno fatto salvaguardando il nucleo fondante delle rispettive, delle rispettive società. Indagando sul personaggio Reagan per esempio io ho fatto delle scoperte di fatti che non conoscevo. Fu ad esempio il governatore della California Ronald Reagan a gettare in California le premesse per la Silicon Valley. Sapete che oggi la, ancora oggi la Silicon Valley è il concentrato di aziende, eh, mh, se voi scorrete la, eh, se scorrete la graduatoria della rivista Forbes o del Financial Times sulle prime 100 corporation al mondo, voi troverete almeno una decina, una quindicina di aziende che sono allocate nella Silicon Valley, basta dire la Apple che è a Cupertino o Google che pure è in quell'area geografica. Ed è colui il quale che per primo Diciamo, studiò e mise a punto da governatore lo sviluppo eh, improntato all'ICT, alla tecnologia informatica di quell'area geografica della California, fu proprio Ronald Reagan che lì sviluppò una serie di eh, insediamenti militari con finanziamenti militari proprio su internet e sulla rete che poi è diventato tutto quello che è diventato e quello che conosciamo. Quindi Reagan rompe in un momento di depressione degli Stati Uniti d'America in cui negli americani era ancora viva quella immagine di Saigon dell'aprile del 1975 quando i militari americani ripiegavano la bandiera a stelle e strisce per salire sull'ultimo elicottero che li doveva portare sulla porta aerea ed era il simbolo, come dire, della, della sconfitta della prima vera sconfitta militare degli Stati Uniti d'America gli americani avevano vinto tutte le guerre fra cui due guerre mondiali avevano vinto in precedenza le guerre contro i messicani contro gli spagnoli avevano eh, conquistato le Filippine ebbene per la prima volta gli americani vengono in due secoli di vita di questa nazione vengono sconfitti e vengono sconfitti da una nazione quasi del terzo mondo che è appunto il Vietnam il Vietnam del Nord quindi un'America molto depressa sulla vicenda Vietnam è molto depressa da un punto di vista economico. Reagan, tra l'altro, arriva alla presidenza degli Stati Uniti d'America nel momento di massima espansione politico-militare dell'Unione Sovietica. Da poco c'è stata l'invasione dell'Afghanistan. Eh, i sovietici si sono stabilmente insediati in Africa perché hanno messo le mani sugli Etiopia, sul Mozambico, sull'Angola, su Capo Verde, sono presenti in America Latina, sono presenti in Centro America dove in Nicaragua sono arrivati al potere i sandinisti. Ebbene quindi c'era questa grande espansione eh, politico e geopolitico militare dell'Unione Sovietica, che tra l'altro aveva una superiorità schiacciante nellarmamento convenzionale in Europa e gli europei si domandavano se gli americani avessero potessero scatenare una guerra nucleare pur di difendere l'Europa rispetto a un attacco convenzionale eh, sovietico. Ebbene, in questo contesto arriva nello scetticismo generale, soprattutto dei cosiddetti radical chic, il personaggio Reagan. E Reagan sarà l'uomo che invece, come dice Margaret Thatcher, riuscirà a vincere la guerra fredda senza neanche sparare un colpo, perché ehm, eh, lancerà un grande programma di riarmo militare americano costringendo l'Unione Sovietica ad inseguirlo su questo stesso terreno fino a che poi dopo si creeranno quelle condizioni che porteranno all'implosione dell'Unione Sovietica. Ma da chi era stato colui il quale aveva definito l'Unione Sovietica l'impero del male, si rivelerà essere anche colui il quale fece le prime aperture, i primi trattati sull'armamento eh, strategico nucleare con l'Unione Sovietica e con Mikhail Gorbachev. Vale, vale la pena ricordare che gli americani erano stati anche umiliati dall'Iran con l'invasione dell'ambasciata americana eh, l'ambasciata americana a Teheran. Come riesce in tutto ciò? Beh, il fenomeno Reagan non è un fenomeno a sé stante, non è una casualità, mentre Trump, io la definirei più una casualità politica, Reagan si è costruito nel tempo attraverso un cursus sonorum, viene da posizioni democratiche, la sua famiglia era per così dire devota al personaggio di Roosevelt perché aveva visto la grande depressione, aveva conosciuto proprio sul, sulla viva carne la grande depressione. Reagan rievoca spesso quell'episodio quando una sera di Natale il padre riceve una lettera pensando che fosse una gratifica del suo datore di lavoro, invece era purtroppo solta, era la lettera di licenziamento, quindi questa famiglia sprofonda nella miseria più nera. Eh, da quelle posizioni Reagan pian piano si, si distacca e diventa come dire la faccia, il volto, il rappresentante, la voce Ehm, l'interprete di qualcosa di molto più profondo che si stava elaborando nella società americana, qui abbiamo Marco Respinti che questi temi li conosce molto meglio di me, ma nella società americana si era andato a costruire un movimento conservatore attraverso alcune riviste molto importanti, attraverso alcuni pensatori molto importanti, Fon che aveva lasciato l'Austria si era trasferito a Chicago, eh, era nata una scuola economica che produrrà molti premi Nobel e grandi pensatori economici bene si era creato un sostrato eh, di conservatorismo molto importante su un piano filosofico, su un piano della speculazione economica, eh, sul piano della filosofia politica e Reagan ne riesce a diventare l'interprete, cioè questo attore viene prescelto per essere, come dire, il rappresentante di questo mondo, cioè colui il quale deve dare poi un pragmatismo politico, un'azione politica a tutto questo sedimento che si era creato pian piano e si era andato articolato, adesso ve lo risparmio i nomi e quant'altro, nella, nella, eh, nella società nella società americana. Quindi in questo riesce una grande operazione da parte, eh, una, una grande operazione da parte di, eh, di, eh, di Reagan. Si dice, e secondo me è corretto, non lo dico io, ma lo dicono autorevoli commentatori, che Due sono stati gli artifici della cro del crollo del comunismo. Uh, Ronald Reagan e Papa Paolo Giovanni II. Uh, Papa Paolo Giovanni II con la sua azione in Polonia che mette a nudo il comunismo e ne rivela la fragilità spirituale. Ronald Reagan che suona come dire la carica al, uh, al, all'Occidente. C'è un autore che a me è molto caro, che io cito spesso nei miei libri, è Oswald Spengler, autore nel 1918 di quel grande classico della letteratura filosofica che è Il tramonto dell'Occidente, che individua come dire, gli elementi di corrosione della società occidentale. Io questo autore lo ritengo quanto mai Attuale perché le considerazioni di Spengler possono essere trasposte a quello che per esempio il regno del politicamente corretto, o meglio la dittatura del politicamente corretto, che sta attanagliando oggi le società occidentali. Ecco, Reagan e la Taccher rappresentarono un tentativo di riscatto dell'Occidente, cioè un richiamo forte ai valori liberali fondanti dell'Occidente. Quando parlo di, di valori liberali mi riferisco alla loro capacità di mettere al centro del mondo l'individuo destinatario di diritti e di doveri. La persona, il cives, secondo quella trasposizione che ci viene per esempio dall'antica Grecia e dall'antica Roma. Io dico spesso che oggi nelle nostre società contemporanee il cives, il cittadino, tende a degradare a codice al barre, cioè si passa da una condizione di cittadino ad una condizione mera di consumatore, cioè di un numero seriale che viene identificato con un consumatore. Ebbene, Reagan rappresenta un tentativo di, ehm, di, eh, di reazione forte eh, e di riscatto forte del, del, ehm, dell'Occidente e un richiamo poi a quelli che sono stati i valori distintivi che hanno fatto grande l'Occidente e la sua civiltà di origine, quella greco-romana, rispetto diciamo, ad, altre, ad, altre civiltà, ad altre civiltà globali. L'attualità del, eh, del, del pensiero di Reagan, ma sono tanti i punti di attualità che ci portano a ragionare sul, eh, sul personaggio Reagan. Pensate soltanto per esempio all'approccio economico. A un certo punto Reagan riforma il sistema eh, dell'assistenza eh, ai poveri in California. Eh, un po' quello che noi in questi mesi eh, diciamo e ragioniamo, per esempio, sul reddito di cittadinanza. Ebbene, Reagan riforma questo sistema stroncando un, diciamo, una grande diffusione assistenzialistica che veniva dagli anni di Lyndon Johnson perché lui dice, io non, voglio, io non voglio dare una sussistenza ai poveri, io voglio che i poveri abbandonino la condizione di povertà e abbiano gli strumenti per entrare nel ceto medio. Noi sapete che oggi, ehm, lo dice la Caritas, lo dice l'Istat, in Italia abbiamo 4 milioni di poveri. Come si sarebbe posto Reagan rispetto a questi 4 milioni di poveri? Cioè individuando gli strumenti, non dando 700 euro al mese o 700 dollari al mese a questi 4 milioni di poveri, prendetevi questa mancia e state buoni lì. No, Reagan si sarebbe posto nell'approccio di dire, vediamo come, con quali strumenti io vi posso strappare da questa condizione e riportarvi all'interno del ceto medio perché il lavoro non è soltanto un fatto salariale, noi non lavoriamo per una mera sussistenza e questa è la profondità del pensiero liberale. Ma noi lavoriamo per promuovere noi stessi, la nostra individualità, la nostra personalità, il lavoro è una sorta di continuazione della nostra persona, è una proiezione nobile della nostra persona, e queste credo che tu, tutto questo sia all'interno della, ehm, della, della lezione che ci può dare che ci può dare Reagan. Prima veniva citata, veniva ricordata la curva di, eh, la di Lafferbe. Non c'è nulla di più vero della curva di Laffer, cioè oltre una certa pressione fiscale il gettito di tasse a vantaggio dello Stato crolla. E perché crolla? Perché oltre una certa pressione fiscale i cittadini non trovano più conveniente lavorare. Perché se uno deve lavorare per dare l'80% del, del suo introito allo Stato, diceva bene, io me ne sto a casa, braccia concerte, mh, mi seguo sul, sul divano e, e mi riposo anziché lavorare. A un certo punto Reagan dice una cosa che poi verrà rubata, fra virgolette, da Berlusconi. Reagan dice dovremmo individuare sul calendario un giorno da rendere festa nazionale che dobbiamo chiamare giorno della liberazione fiscale che significa giorno della liberazione fiscale quel giorno dell'anno in cui noi smettiamo di lavorare per pagare le tasse e cominciamo a lavorare per noi stessi e per le nostre famiglie per poter acquistare qualcosa per noi e per le nostre famiglie quindi il giorno della liberazione il giorno della liberazione fiscale ma al di là del valore Etico di questa affermazione, Regan individua una questione principale, cioè dice le troppe tasse eh, chiudono una società, chiudono, soffocano lo sviluppo economico, mentre abbassando le tasse eh, si liberano grandi forze. In termini di investimento, in termini di innovazione, in termini di ripresa economica e infatti gli hanno dato ragione. Sapete che negli anni di Reagan gli Stati Uniti d'America sono quasi sempre, non del tutto, cresciuti. Certo ci furono delle critiche criticità, per esempio Reagan e questo fu sempre un suo cruccio, dobbiamo dirlo, non riuscì mai ad abbattere del tutto il debito americano, ma certamente furono anni di grande innovazione, vede in Italia si um, in una famosa trasmissione televisiva con Renzo Arbore si cercò di dileggiare eh, quegli anni inventando la formula dell'edonismo reganiano, vi ricordate eh, in quelli della notte si parlava di edonismo reganiano, però oggi guardando con gli occhi di oggi, quell'affermazione un complimento edonismo reganiano oggi c'è una grande nostalgia anche nei giovani di adesso eh, oppure nelle persone della mia età, eh, c'è una grande nostalgia degli anni '80. Eh, ripensati come anni felici, come anni spensierati. Ebbene, quegli anni Ottanta furono profondamente marcati da un, da un personaggio come Reagan e la sua azione, e mi avvio alla conclusione, diciamo la sua azione, non fu solo per gli Stati Uniti d'America, perché quella carica di ottimismo che Reagan instillò nella società americana poi si sparse in tutto, tutto l'Occidente, gli anni Ottanta sono gli anni che in Italia vedono l'arrivo alla presidenza del Consiglio prima di Giovanni Spadolini, primo presidente del Consiglio non democristiano, e poi successivamente gli anni abbastanza lunghi dei governi di Bettino Craxi. Beh, quella Italia cresceva quasi al 4% di PIL, cioè cifre. Che oggi ci siamo assolutamente dimenticati: erano gli anni in cui l'Italia diventava la potenza economica della moda, in cui si parlava di un ipotetico sorpasso, vero ambasciatore? Dell'Italia nei confronti della Gran Bretagna. Si diceva che l'Italia non solo aveva superato la Spagna, la Francia, ma addirittura insidiava nelle classifiche mondiali dell'economia mondiale, addirittura la, mh, eh, la Gran Bretagna. Comunque erano gli anni in cui gli imprenditori italiani. Io ricordo benissimo una copertina dell'Express eh, magazine francese che mise in, pre, mise in copertina eh, De Benedetti e Agnelli perché erano gli anni in cui De Benedetti addirittura tentava la scalata a, a importanti società francesi alla cassaforte dell'industria francese Mitterrand fu costretto ad intervenire con i soldi dello Stato francese per fermare l'ascesa di De Benedetti quindi anni tutto sommato di grande espansione e consolidamento dell'apparato industriale ed economico eh, italiano e questo lo si deve a quell'ottimismo che dagli Stati Uniti d'America attraversò lo Oceano e riuscì a pervadere tutto l'Occidente. Grazie della vostra attenzione. Grazie, direttore. Eh, assolutamente condivisibile tutto l'intervento, cercando, però di non dimenticare anche che gli anni del come dire del, del governo Craxi in generale, sono anche gli anni hanno creato l'esplosione del debito pubblico e quindi quello che purtroppo ci stiamo portando avanti anche adesso quindi c'è cioè sicuramente c'è stata una rivoluzione in qualche modo culturale ma dal punto di vista dell'approccio della politica economica ecco credo che quelli abbiano creato qualche problema eh, però concordo che dal punto di vista della trasposizione italiana non avendo all'epoca un centrodestra diciamo così anche il concetto stesso di centrodestra difficile quello che probabilmente incarnava di più era sicuramente eh, vittimo Craxi Um, prima di lasciare la parola a Marco Respinti che eh, ringrazio per essere tornato con noi e ho ritrovato che questo nostro libro che citava anche prima il direttore, Ronald Reagan è un americano della Casa Bianca eh, e ti ringrazio perché all'epoca quando venne a Lodi la dedica eh, con stima amicizia per la buona battaglia come vedi dal 2016 la buona battaglia la stiamo continuamente portando avanti prima di cederti la parola eh, vorrei lasciare la parola a Ronald Reagan nell'ultimo discorso pubblico che fece secondo me racchiude esattamente che cosa era. Qualunque cosa si dirà su di me quando ne sarò eh, tra il 17 e il 20 agosto del 1992 per lanciare la riconferma di George Bush. Qualunque cosa si dirà su di me quando me ne sarò andato, spero che mi si riconoscerà che ho fatto appello alle vostre migliori speranze, non alle vostre peggiori paure, alla vostra fiducia piuttosto che ai vostri dubbi. Il mio sogno è che ciascuno di voi percorra la propria strada guidato dalla luce della libertà. La mia speranza che viva per ciascuno di voi e soprattutto per i giovani è che amiate il vostro paese, non per il suo potere o per la sua ricchezza, ma per il suo altruismo e per il suo idealismo. Ecco, in un'epoca in cui tendenzialmente si fa politica eh, facendo appello alla pancia, alle paure, alle cose negative, a eh, qualcosa che non va, ricordarsi che Regal è stato esattamente l'opposto, perché eh, Regal è stato quello che ha dato la speranza, il sogno, la fiducia e quindi credo che quello ci sia eh, questo è uno dei tanti aspetti dell'insegnamento regagnano di cui oggi ne abbiamo disperato bisogno in Italia, ma non solo in Italia. Marco, a te e grazie di essere tornato. Grazie a voi eh, di avermi rivoluto uh, su questi schermi. Uh, ormai dobbiamo dire così, e, e, e grazie soprattutto, quindi, grazie a Lodi Liberale di aver organizzato questa importante serata. Grazie ai, mh, agli importanti relatori che. che eh, Così a cui mi trovo affiancato e quindi ovviamente grazie al direttore San Giuliano per aver scritto questo libro. Non è un, um, un, un ringraziamento retorico dovuto, sono qui, devo dirlo. No, è esattamente il contrario, perché è facile dirlo da un certo punto di vista. La bibliografia italiana su un personaggio straordinario, cioè fuori dal comune, come Ronald Reagan non è che proprio eh, abbondi ed uso un understatement. Quindi il libro di, del direttore San Giuliano arriva a, eh, a colmare, a iniziare, evidentemente non, non, non, non ne me ne vorrà se uso questo, questa, questa espressione, a iniziare a colmare doverosamente eh, un buco eh, che, grida, che grida vendetta. Noi siamo di fronte. L'autore lo, lo, ha, lo ha ricordato, ma noi lo continuiamo a ricordare volutamente questa serata. Siamo di fronte a un personaggio che forse, e uso il forse giusto così eh, per per modo di dire, è stato il più grande, il più importante, il più decisivo presidente della storia degli Stati Uniti. Non sono in vena di buttade, per cui questa sera, siccome siamo qui, uso questa, questa frase. Credo di averla usata diverse volte, l'ho usata in Rai, l'ho usata per iscritto, ed è documentabile. A parte che mi ricordo un sondaggio fatto fra studenti americani e eh, stranieri negli Stati Uniti, a cui ero presente, e, e, e eh, a domanda chi ha scrutinio segreto, chi è il presidente più importante, eh, ero con nepalesi, vietnamiti, italiani, francesi, americani, Reagan ha vinto a mani basse. Ma è facilmente documentabile perché di, di presidenti importanti gli Stati Uniti ne ha conosciuti, eh, di presidenti significativi, oso dire nel bene e nel male, ne ha conosciuti tanti, ma la misura della sfida che Reagan si è trovato a, a dover affrontare dalla misura della sua grandezza anche perché le sfide questa volta le ha vinte non ci si è solo confrontato, le ha vinte, la sfida è duplice eh, il comunismo internazionale che eh, vorrei ricordarlo da questi schermi lo, lo, lo posso fare ma lo faccio anche da, da schermi più politicamente corretti, è stata la più grande catastrofe umana inflitta dall'uomo a se stesso 100 and counting, dicono eh, gli americani, di eh, milioni di morti. Una cosa che eh, non riusciamo neanche a, a, a immaginarci, da cento milioni di morti, ed è un problema che pare essere completamente eh, rimosso. Con una macchina bellica, statale, un apparato spionistico, un apparato di infiltrazione, un apparato di colonizzazione, noi in Italia ne sappiamo qualcosa, di media di partiti, di movimenti terroristici e quant'altro che nella storia umana tutti insieme non si sono mai dati. Allora Reagan di fronte a questa eh, sfida l'ha affrontata, l'ha voluta affrontare, non ci, non ci si è sottratto e l'ha vinta. Ehm, e l'altra sfida ma è la faccia della medesima medaglia l'avete ricordato, l'ha ricordato molto brillantemente il direttore San Giuliano, l'hai ricordato tu Lorenzo Desordio, la sfida interna una battaglia per riaffermare l'identità autentica degli Stati Uniti in un momento di minimo storico, avete ricordato giustamente tutti gli episodi che avevano demoralizzato, uso apposta questa parola perché era la parola su cui giocava Reagan, ridare rispettabilità, ridare moralità, rincurare nel senso latino eh, del, del termine eh, gli Stati Uniti. Una duplice eh, battaglia, una du duplice sfida enorme, perché comunismo, grande quanto detto, gli Stati Uniti, grandi quanti possiamo immaginarlo. Questa doppia, eh, sapete che Hitler e Napoleone ci hanno insegnato che non si combatte mai eh, su due fronti contemporaneamente perché si perde lui ha combattuto su questi due fronti e ha vinto come definire un precedente eh, di questo genere se non il più importante della storia americana certo Lincoln ma la, ma la guerra civile americana rispetto al confronto con il comunismo è stato ben altro certo George Washington che ha avuto a che fare con una, uno stato nascente nel senso fisico eh, la nazione nascente ma insomma mh, mh, gli inglesi quanto, quanto successo allora no, non è da paragonare con la sfida a cui si è trovato Reagan. E quindi eh, di fronte a questo personaggio così, eh, il fatto che non esista o, o esista pochissimo su di lui, che ce, le, che ce lo restituisca nella sua mh, rotondità e che ce lo descriva, ehm, è un, una grave mancanza. Il libro del direttore San Giuliano eh, comincia, eh, ed è un complimento molto forte, comincia a. A raccontarci questa storia che sembra, sembra scomparsa, sembra che stiamo parlando di, eh, di chissà chi. Io non, non so quando i libri di storia cominceranno a essere scritti, quelli delle scuole, a essere scritti come Dio comanda e quindi si, si darà a Cesare quel che è di Cesare e a Reagan quel che è di Reagan, ma eh, sicuramente quel giorno il libro del, del direttore San Giuliano avrà contribuito molto. Uno dei pregi del, di questo libro è di raccontarci Reagan l'uomo e Reagan poi il politico, come è stato raccontato. Sfatando. Eh, il Direttore San Giuliano questa sera ci ha cominciato ad aiutare, ma il tempo poi è poco. Quindi invito a leggere il, il libro. Sfatando l'idea che esistono eh, sfatando due miti: che esistono due Reagan: il Reagan eh, attore, il Reagan che nasce povero, il Reagan di un certo tipo che poi a un certo punto si trova catapultato in un mondo più grande di lui lo interpreta e diventa il presidente che ho definito più importante del mondo e l'altro eh, falso mito che però è la stessa è una versione del, del primo è che eh, Reagan eh, piombi eh, da Marte eh, in, un, in un deserto che in qualche maniera eh, così siccome era disabitato lo abita a lui Ripeto, il direttore San Giuliano nel libro lo, lo illustra bene, questa sera ci ha aiutato a cominciare a raccontare questa storia e vorrei soffermarmi proprio su questo. Reagan, ehm, proprio come veniva detto prima, essendo eh, nella voce di bilancio americano il cinema voce molto importante, il fatto che Reagan sia stato un attore, non serie B, serie C, serie A, come dire, Possiamo discutere da, da, da critici cinematografici, io non lo sono, quindi non mi, avven non mi avventuro. Eh, ma il fatto che abbia ehm, interpretato eh, una parte di quel mondo lo mette immediatamente al centro del proscenio americano, dentro eh, la Heartland, l'America del cuore, l'America che sta nel cuore, nel centro delle cose. Non è periferico nella biografia di Reagan, l'essere venuto dal mondo del cinema. Perché? sul piano economico eh, il cinema rappresenta quello che è stato efficacemente ricordato, perché il cinema rappresenta sul piano economico quella voce importantissima, perché il cinema è stato ed è uno strumento in America di cultura e di formazione perché è stato utilizzato in questa maniera, è stato voluto in questa maniera. Se voi pensate semplicemente all'epopea western, di cui sono un grande estimatore per ragioni, spero, culturali abbastanza profonde, l'epopea western è il racconto di una delle fasi decisive della storia americana, eh, successiva alla guerra civile, la grande epopea del West viene dopo la guerra civile, quindi dopo la grande rottura, dopo la grande spaccatura. Si pone anche come elemento di riconciliazione nazionale: dite se è poco. Un uomo che viene da quel mondo non è eh, un, un parvenu. Ed è proprio con quel mondo, venendo da quel mondo, che entra nella, nella storia americana da, da, da signore eh, in molti sensi, come ha fatto Reagan. Mi è piaciuto tantissimo quando il direttore San Giuliano ha ricordato le origini umili, povere, di, di, di Reagan a Tampico, perché quell'America quell che lui ha descritto di Main Street eh, è l'America eh, che eh, mi ha fatto innamorare dell'America e decidere di studiarla. Uno dei maestri dell'epoca Goldwater e, ehm, e Reagan, che indegnamente mi annovero fra i miei maestri, di cui ho tradotto un paio di libri di Russell Kirk, viveva in un paese in mezzo ai boschi del Michigan, fatto di Main Street, eh, dove mi sono trovato più volte a passeggiare assieme a lui, e poi anche quando lui è scomparso a studiare nella sua biblioteca, ed è quello che davvero ha ragione il direttore. Eh, davvero ti fa capire che cos'è l'America. Certamente New York, che è una città molto bella per alcuni aspetti, certamente Washington, sede del potere eh, federale, sicuramente la California, di Silicon Valley, di tutte le, le cose belle e brutte che conosciamo, ma quell'America che è, fra parentesi, le tue coste, e che sta in mezzo, i flying over state, eh, sono il polso dell'America dell vera. Reagan viene dalla California, quindi da una delle due parentesi, ma da un angoletto un po' molto più simile all'America alla, all del cuore. Ed è un americano, ecco perché nel mio libro non lo citrei se non l'aveste citato voi, il titolo che abbiamo voluto dargli a suo tempo è Un americano alla Casa Bianca, che vuol dire un uomo di, di Main Street scusate, che finalmente arriva alla Casa Bianca. Ed è il, il coronamento del sogno americano, cioè un uomo... Un americano vero che finalmente governa in questo paese fatto di americani veri e quindi lo ritrasformerà, nel limite del possibile, in un paese di americani veri. L'altra cosa su cui vorrei, um, credo di avere ancora qualche minuto, eh, ricordare è che, eh, eh, perdonatemi, eh, non è per estero, esterofilia, ma è già stato detto, quindi mi, mi sento confortato, un certo prov provincialismo del nostro mondo culturale eh, giornalistico dell'epoca che rideva appunto al, al, al cowboy prestato alla politica, all'attore che veniva dal nulla, Provincialismo, non ho paura di, di, di ripeterlo. Questo libro che prima sono sparito un attimo dalla telecamera perché mi sono chinato, ricordavo dove era nel mio disordine, nella mia biblioteca, sono andato a recuperare questo libro eh, che vi mostro, adesso lo vedrete al contrario, ehm, che porta la firma di Stanton Evans, scomparso qualche anno fa, pochi anni fa, il decano del giornalismo, Americano del giornalismo e qualità, quindi, se volete, se mi permettete, un collega. Che nel 1968, quando scrive questo libro, lo intitola Il futuro del conservatorismo, eh, l'avete detto prima, da Taft a Reagan, e oltre. Siamo nel 1968. La, la copertina è una, una parodia, una parafrasi del Monte Rushmore, in cui vedete comparire niente meno che eh, appunto Reagan insieme a. Goldwater e insieme a Nixon. Nel 1968 il mondo che già che allora già aveva imparato a definirsi conservatore, era nato il movimento, su cui dico due parole ancora poi in chiusura, aveva individuato in Reagan l'uomo del futuro, lo aveva indicato, ci scriveva i libri, eh, lo impegnava. In, in qualche modo. Si attendeva che Reagan, in qualche maniera convocato in questo modo, pubblicamente platealmente, rispondesse come dicevano i padri latini ad sum ci sono presenti eh, siamo nel 68 bastava fare un giro in biblioteca certo, non, non c'era Amazon eh, via dicendo eh, il modo di, per non essere provinciali per non raccontare un Reagan venuto da Marte, c'erano perché nel 68 sono poi usciti una serie di altri studi, di altri lavori. Eh, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, lo, ciò che forza devo ricitarlo, eh, ancorché sia stato già abbondantemente eh, illustrato e degreggiamente, eh, quel, quel disastro glorioso, come lo chiamò nel, nel 2006, un bel libro dell'ambasciatore William Middeldorf, il disastro glorioso che eh, portò eh, nel 1964 Berigold Water alla sconfitta. Barry Goldwater, molto brevemente, Barry Goldwater scende in campo, uso una frase fatta del, del mondo di oggi, Barry Goldwater scese in campo per provare a interpretare un'America che non era rappresentata dalla politica. Scese in campo nelle file del Partito Repubblicano ed è vero che perse il confronto enorme con Lyndon Johnson, anche sull'onda lunga, dell'emozione dell'assassino di Kennedy siamo nel 64, Kennedy era stato ucciso eh, a Dallas eh, nel novembre 63 il giorno prima quasi in termini politici da questo shock incredibile certamente eh, Goldwater perde contro Johnson ma prima ancora vince ma sudando le fatidiche sette camicie contro il proprio partito per guadagnare la nomination alla, a rappresentare il partito Repubblicano, perché il Partito Repubblicano non è pronto per Goldwater, perché il Partito Repubblicano è un partito repubblicano che non è quello di Newt Gingrich nel 1994, non è neanche quello di Trump, non è quello di oggi, è un partito repubblicano molto, molto diverso in cui si sono segnalati nei decenni precedenti alcuni nomi, per esempio il senatore Robert Hart. Ma è una mosca bianca. Goldwater, re delle mosche bianche, sfida il proprio partito perché trova un elettorato. E sulla spinta di questo elettorato fa la, quella cosa, mi, per, mi perdoneranno i politici all'ascolto, eh, che di solito i politici non fanno mai. Non piega a se stesso un elettorato, ma si piega, se perdonatemi, si inginocchia un elettorato e si mette al servizio. Goldwater fa questo. Il suo partito non riesce a, ad arginare, deve piegarsi esso stesso alla, a conferirgli la nomination, praticamente sicuro. Di, della sconfitta che poi avviene. Ma è un disastro glorioso, diceva quel libro di Middledorf del 2006. Eh, tenete presente che quando noi abbiamo sentito raccontare di Trump, uh, che sarebbe un emissario del Ku Klux Klan, vi dicendo queste stesse cose o dei pamphlet d'epoca, venivano dette nel 64 di Goldwater. Quindi storia, se vogliamo, vecchia. Ma disastro glorioso, perché quel mondo, quel popolo che eh, aveva trovato in Goldwater, e Goldwater aveva trovato quel popolo, eh, quell'elettorato, e che in, qu avevano cominciato a, a, a scrivere una storia nuova, non si smembra. Eh, continua, Già scrivere, Mi scrivermi, piacerebbe stare con voi delle ore, ma eh, quando noi parliamo di movimento conservatore, il termine movimento nasce in quegli anni, nel 62, 63, 64, 65, 66, grosso modo. Prima il conservatorismo era, ho citato prima Russell Kirk, eh, era il parto di 10-15 intellettuali che fecero cose straordinarie, cioè scrivere scrivere libri di fondazione, ma il movimento non esisteva. Il movimento comincia a esistere quando incontra anche un'espressione politica che eh, se ne possa fare interprete, appunto, Goldwater. Goldwater perde, quel, mo quel mondo però non, si, non, si, non scompare, vengono create le grandi, ehm, quelle che noi conosciamo poi dopo come grandi fondazioni, cioè quei think tank che, che sono serbatoi di pensiero per allevare giovani, eh, generazioni, nascono riviste, nascono ambienti, eh, nascono tante co cose. Avete ricordato giustamente il discorso A Time for Choosing, The Speech, del 27 ottobre del 1964 e quello è davvero il suggello di Reagan. Il, il suo titolo poi diventa noto come The Speech, il discorso, ma il titolo è A Time for Choosing, il momento della scelta. Quando è il momento della scelta? Per Reagan è una vita ha continuamente scelto quel tipo di, di posizione e l'ha interpretata. Ma il momento che pochi ricordano, successivo a Time for Choosing, è poche settimane dopo, 1 dicembre 1964, Reagan, facendo eco a se stesso in, con, quel, con quel discorso, scrive su National Review, che è, il più grande, è la casa comune dei, dei, del giornalismo conservatore, come l'ho definita, primo dicembre 1964, scrive un articolo brevissimo intitolato The Republican Party and the Conservative Movement, il Movimento Conservatore e il Partito Repubblicano, che per allora, oggi è quasi un endiadi, per allora era veramente una cosa strana, anche perché su quella scommessa di appaiare questi due termini, Goldwater ci aveva rimesso le penne politiche. Reagan raccoglie la bandiera e la rialza dicendo: Non credo, sostanzialmente, paraphraso, ma questo è il senso, non credo che la nostra causa meriti la sconfitta. Quindi mi candido a, a, a rispondere. È lì che poi nascono i libri del 68 poco dopo che lo, che lo vedono. Aveva già risposto in qualche maniera Goluot. E lì comincia una cavalcata, una, una rimonta del Goluotterismo. Certamente c'erano tutti quei... quei quei motivi di antipatia personale, di physique du role mancante in Goldwater, che invece in Reagan sono presenti, sono molto forti, sono coltivati, ehm, vengono anche dalle sue sofferenze, dalle sofferenze partite personali. Eh, Reagan, a portare il, il goldwaterismo o l'intuizione goldwateriana al centro della nazione, al vertice della nazione, al governo della nazione, ci mette, non un giorno, non una settimana, non 16 giorni, ma 16 anni. 1964-1980. Ancora una volta, Reagan non è un marziano caduto dal, dal cielo. Non sarebbe stato possibile se quel mondo nato o, o raccoltosi attorno a Goldwater fosse scomparso. Non solo non, non, non scompare, ma... Riprende forza, riprende fiato, si riconosce, si, ehm, si lecca le ferite, risana le spaccature. Ce ne sono tantissime, non è questa sera eh, il luogo, ma si è capace di ricompattarsi. E sul piano politico, voglio rendere onore alla memoria di un uomo molto spesso bistrattato e, ha, e, come Reagan, eh, deriso: Richard Nixon è l'artefice di quella che è stata chiamata um, Southern Strategy la strategia di, di guadagnare a un partito repubblicano che ha cominciato una svolta in senso conservatore grazie a Goldwater e che viene proseguita da Reagan, tutti quegli stati della Bible Belt, della cintura del Sud, ex confederazione sudista, se mi permettete il richiamo, che storicamente non voterebbero mai, non voteranno mai, non vorrebbero mai votare per il partito di Lincoln, evidentemente. D'accordo in maniera studiata con Reagan sull'eredità Goldwater, Goldwater non scompare, eh, muore nel 2009, quindi è presente sotto traccia in tutto questo mh, periodo, eh, Nixon fa il miracolo sostanzialmente, la, eh, convince della proposta politica Goldwater-Reagan gli stati del sud e lì cambia, cambia la, la storia degli Stati Uniti, perché quando nel 1980 questo, questo marziano, che non è un marziano, arriva al culmine di questa storia, al vertice degli Stati Uniti, ha dietro di sé una forza che nessuno ha mai avuto e fa una cosa, credo, da libro di storia. Inizia la riconciliazione nazionale. I, eh, i democratici per Reagan che, che cambiano partito o che cambiano voto e che cominciano a guardare a questo uomo che è sia un repubblicano ma che... Eh, come dire, eh, è più che un repubblicano, non è, un uomo, è un uomo di parte, ma è più che un uomo di parte, perché sta riparlando dello spirito eh, originario, dello spirito, se volete, del pioniere, del cowboy, che, che, che, che è quello che ha animato de, de la Main Street. Come è stato detto brillantemente eh, prima, è, è l'uomo che riesce a convincere oltre gli steccati ideologici. Allora Reagan è davvero l'uomo più importante. Eh, il presidente più importante della storia americana, ha vinto il comunismo, ha vinto la sfida interna, ha riportato ehm, il paese a se stesso per il futuro. Uno dei miei maestri ha cognato l'espressione bellissima, nostalgia dell'avvenire. Ecco, Reagan l'ha ehm, incarnata. Ehm, permettetemi, non l'avrei fatto se non mi avesse evidentemente in senso buono. Io chiudo leggendovi una, una piccola cosa di Goldwater perché descrive quello che ha fatto Reagan perfettamente eh, anni prima, non prima di aver dimenticato perché è la sera, eh, l'ho voluto interpretare così, è la sera degli unsung heroes, de, degli eroi che nessuno canta che sono stati dimenticati perché è stato io e altri hanno, hanno ricordato il, eh, il confronto apparentemente impari del, di Reagan, dell'Occidente, capitanato da Reagan, con il, con il, con il comunismo. Eh, uno degli elementi importantissimi eh, di questo confronto che porta alla vittoria, lo sappiamo ormai tutti bene, ehm, l'Occidente capitanato da Reagan, è quel famoso progetto di Scudo Stellare, che come sapete benissimo era uno stupendo bluff a poker da Billy Cock sostanzialmente. E, non so quanti, purtroppo, ricordano che il vero artefice, colui che sussurra fisicamente all'orecchio di, um, di, di Reagan, quello che in realtà si chiamava Strategic Defense Initiative, lanciato nel 1983, porta il nome di Angelo Codevilla, sta in California, ma è nato a Pavia, parla italiano e dialetto pavese in maniera straordinaria, coltiva della vigna eh, meravigliosa. Ed è colui che eh, alla scuola dei suoi maestri, Leo Strauss, da una parte, Gerhard Niemeyer, sfuggito dalla barbarie nazista in, in, in, in Germania per arrivare negli Stati Uniti, ha sussurrato quell'idea quell fantastica di prendere, perdonatemi, non, non sono ma, cerco di non essere mai volgare, per, per i fondelli letteralmente. L'Unione Sovietica, farla cascare nella trappola, spingerla a un parossismo tale che l'ha fatta crollare. E l'esito meraviglioso è Mr. Gorbachev, Tear Down This Wall, che vi ricordate eh, tutti, evidentemente, che mette i brividi. Vi avevo promesso questa citazione: eh, Goldwater. Eh, prima Lorenzo ha citato quel bellissimo passo del, del, del vero conservatore che in originale, in inglese, si, il titolo è La coscienza di un conservatore. La coscienza è, è l'ultimo tribunale eh, che, che nessuno ci può mai portare via. È una meraviglia, la coscienza del conservatore è di una, è di una rotondità straordinaria. Nella traduzione di allora, fatta dall'edizione del Borghese di Henry Thurst, quindi la leggo con quella, con quella traduzione italiana eh, affascinantemente vecchiotta, ma è bellissima, dice perdonatemi, è leggermente lunga, ma descrive cosa ha fatto Reagan in una maniera straordinaria, al vertice di questo, di questo movimento, diventando sicuramente il presidente più importante degli Stati Uniti. Goldwater scrisse, le antiche e provate verità che guidarono la nostra Repubblica durante i suoi primi giorni basteranno ottimamente anche per noi. Mi risulta che l'America è fondamentalmente una nazione conservatrice. Il giudizio preponderante del popolo americano, specialmente della gioventù, è che l'esperimento americano sia radicale o liberale e che, ehm, che non, funzioni, non abbia funzionato che non funzioni. Il desiderio di un ritorno ai principi conservatori è quindi oggi largamente diffuso. Siamo quotidianamente consegnanti da commentatori illuminati all'oblio politico, sembra di sentirlo in Italia. Il conservatorismo, ci dicono, è antiquato. L'accusa è assurda, scrive Goldwater, e dovremmo dirlo con audacia. Le leggi di Dio e della natura non portano date. I principi sui quali si fonda la posizione politica conservatrice sono stati stabiliti da un processo che non ha nulla a che fare con il paesaggio sociale, economico, politico, il quale muta di decennio in decennio e da un secolo all'altro. Questi principi sono derivati, questo è il programma con cui Goldwater si presenta la nazione eh, e che Reagan riprende, Portandolo a successo. Questi principi sono derivati dalla natura dell'uomo e dalla verità che Dio ha rivelato intorno alla sua creazione. Le circostanze si mutano e così anche i problemi che sono plasmati dalle circostanze. Ma i principi che governano la soluzione dei problemi non possono cambiare. Insinuare che la filosofia conservatrice sia antiquata sarebbe dire che i dieci comandamenti o la politica di Aristotele siano antiquati. Il metodo conservatore di affrontare i problemi consiste semplicemente nel tentativo di applicare la saggezza, l'esperienza e le verità rivelate del passato ai problemi d'oggi. Il futuro del conservatorismo, l'avete detto, il conservatore è l'uomo di non domani, di dopodomani. Non si tratta di trovare nuove e diverse verità, ma di imparare come le verità stabilite possono applicarsi ai problemi del mondo contemporaneo. Grazie al direttore San Giuliano per aversi finalmente restituito questo uomo straordinario speriamo in uh, altri libri su Reagan come questo grazie Grazie a Marco Respinti sicuramente al, eh, al sol dell'avvenire preferiamo la nostalgia dell'avvenire quindi questa è una citazione che non avevo dire, mai sentito diciamo che eh, prima di lasciare la parola all'ambasciatore Terzi di Sant'Agata ci ha ricordato l'importanza della battaglia delle idee e noi che siamo tutti furché chienesiani una cosa giusta, Keynes l'aveva detta, le idee degli economisti e dei filosofi sostanzialmente sono eh, eh, quanto di più eh, duraturo, impatta sulla vita delle persone, eh, per, letteralmente le l'idea degli economisti e dei filosofi sia quando sono giusti, sia quando sbagliano, sono più forti della conoscenza della gente comune. Invece il mondo non è governato da loro idee, ma da qualcosa di diverso. Gli uomini politici infatti credono erroneamente di essere esenti da influenze intellettuali e sono di solito schiavi di qualche economista defunto. Questo per capire perché, come già stato sottolineato in maniera perfetta, va preparato un discorso, un terreno ideale per dare poi voce a quella che poi era la vera e propria maggioranza eh, silenziosa, che sulla base di un'elaborazione eh, intellettuale, di una diffusione delle idee, di un movimento, quindi di un raggruppamento di persone, arriva a quello che, per cui Reagan è stato assolutamente maestro, cioè quello a essere... Eh, il rappresentante principe di quello che è stato chiamato il fusionismo e quindi la raggruppare re, tutte le varie anime della destra americana con una guida con un faro guida chiaro liberale da questo punto di vista per dimostrare invece e torniamo alla politica estera come come dire i comunisti in generale e soprattutto l'unità eh, non ne abbiano mai beccata una questa è perché si ricordava che cosa non è stato eh, come dire citato eh, questa è la prima pagina dell'unità quando è stato eletto Reagan. Potete notare la lungimiranza e l'approccio assolutamente eh, laico. L'inquietudine nel mondo per la vittoria di Reagan si fa pressante la necessità di nuove iniziative di pace. Un'America delusa in crisi esprime un voto essenzialmente negativo quando si dice non capire praticamente nulla di quello che sta accadendo, ma mi era già capitato quando era morto Stalin. Eh, quindi diciamo che da questo punto di vista eh, la parte fondamentale, quindi credo che sarà quella su cui non ci siamo messi d'accordo, ma mh, penso si concentrerà l'Ambasciatore Terzi, è quella della, mh, della sconfitta di quello che Reagan ha chiamato l'impero del male, quindi del comunismo, e quindi vi lascio la parola citando... Parte, proprio breve, va citata nel libro, del discorso di Rega, il 12 giugno 1987, davanti al, alla porta di Brandeburgo. Segretario generale Gorbaciov, se cerchi la pace, se cerchi prosperità per l'Unione Sovietica e l'Europa orientale, se cerchi la libertà, vieni qui a questa porta. Signor Gorbaciov, apri questa porta. Signor Gorbaciov, abbatti questo muro. Ambasciatore, a lei. Grazie molte. Eh, grande piacere essere con voi. Eh, sono state dette delle cose così importanti che penso di in questi pochi minuti conclusivi di, di dovermi soffermare eh, soprattutto su un aspetto che ritengo di, di grande fascino nel libro. Questo libro così come concepito, ma anche come altri, scrivi al direttore San Giuliano, in particolare quello su Putin, eh, su Xi Jinping, eh, seguono una traccia che un celebre autore greco diceva eh, noi scriviamo le vite per scrivere la storia. E' eh, questo senso di fare non soltanto le biografie, ma fare attraverso gli uomini rendere, far capire la storia, in quel senso crociano che è stato giustamente evocato, di vederne la storia qualcosa di estremamente attuale, come toolbox, come cassetta degli attrezzi che abbiamo nelle nostre mani per poter gestire le situazioni e cercare di capire quello che sta avvenendo attorno a noi nella realtà geopolitica, nella, nella politica dei nostri paesi, nei grandi movimenti sociali, ecco, per cercare di capire e quindi di esprimere delle politiche in grado di servire il bene comune. ecco, Questo senso è, dato dalla, è riflesso benissimo da quella che è l'estrema attualità del personaggio Ronald Reagan oggi. È un'estrema attualità che si collega addirittura a delle situazioni geopolitiche che sembrano quasi ripetersi. I tre antagonisti, soprattutto due antagonisti fondamentali, sono stati ampiamente evocati. Unione Sovietica, quindi la realtà, l'Unione Sovietica, la Federazione Russa di oggi è una cosa ben diversa dall'Unione Sovietica di allora ma indubbiamente eh, raccoglie una tradizione imperiale che se non è basata su credo comunista, si rifà comunque alla grande Russia, che era pure uno degli elementi storicamente importanti per l'affermazione del ruolo di leadership nell'internazionale comunista della Russia. E l'altro grande antagonista, cioè altra seconda potenza revisionista, non come la Russia revisionista sul piano globale, ma revisionista perlomeno sul piano regionale, ma forse anche sul piano globale, dato che intende essere il simbolo della preeminenza scita nel complesso, nella galassia del, del movimento musulmano-islamico mondiale, è l'Iran. Questi erano i due eh, grandi problemi che Reagan si è trovato davanti nel momento in cui diceva l'Unità, un'America eh, indebolita, fra, eh, disorientata, il titolo dell'Unità che ha, ha, fatto, ha fatto vedere il vice eh, sindaco Maggi, che ringrazio moltissimo per, per questo evento così importante di questa sera. Eh, era, era effettivamente frastornata, ma frastornata dai fallimenti della presidenza Carter, fallimenti sul piano economico, infatti Reagan riporta l'inflazione dal 12,5% al 4,4%, eh, la disoccupazione eh, dal, dal 7,5% anche lì attorno al 4-5%, quindi un risanamento economico, un rilancio dell'economia estremamente considerevole, e soprattutto Carter, il fallimento della politica estera. Anche sfortunato, voglio dire, perché dopo 400 e passa eh, giorni di prigionia dei 56 ostaggi americani eh, nell'assemblea occupata dai Pasdaran. Quell'esperienza determinata da cattive condizioni climatiche, ma sicuramente da cattiva pianificazione, della pattuglia di elicotteri che era andata, che doveva essere un'operazione blitz per liberare gli ostaggi, che invece era fallita miseramente. Quindi per non parlare poi di tutte le volontà di appeasement espresse da Reagan un po' dappertutto nel mondo, che avevano visto gli Stati Uniti spesso difficoltà e retrocedere rispetto alla forte pressione che è stata ampiamente spiegata dagli interventi precedenti in tutto il mondo di, questo, di questa volontà assertiva di un impero comunista eh, sovietico, ma anche, anche cinese. E questo è il terzo interlocutore la Cina, lo metto perché eh, anche già all'epoca di Reagan nel momento in cui correva, nel 1976, c'era stato l'episodio del suo tentativo di entrare in lizza per le primarie democratiche in contrapposizione a Ford, che invece non gliel'ha consentito, ma proprio in quel periodo, nel 1976, nel momento in cui Reagan stava cercando di inserirsi, fallendo poi quella volta lì, ma poi ci, ci riprova successivamente con grande successo, ma in quel momento nella competizione alle primarie su Ford la difficoltà di Reagan è tale che gli viene consigliato da Kissinger di entrare di dedicarsi alla politica estera in modo diretto e molto visibile e questo lo spiega bene il libro per cui inizia due viaggi importanti il primo all'esterno della realtà eh, della Cina comunista, ma in tutti i paesi che già allora, a metà anni 70, no, non era, pass era passato in molti anni dall'apertura, dalla riscoperta della Cina da parte dell'amministrazione Nixon. Ma già in quel momento ci si poneva il problema a Washington di rinsaldare i collegamenti e di spiegare soprattutto i principali alleati americani dell'area, Giappone, eh, la eh, Sud Corea, le Filippine e tutta la parte del sud-est asiatico, di spiegare che l'America eh, aveva fatto quella mossa con una strategia d'insieme che, guarda caso, è stato proprio Reagan in quella missione ad andare a rappresentare, riscuotendo anche un notevole successo personale. Poi farà una visita in Europa, sempre prima di partecipare alla successiva corsa, eh, mentre eh, era sempre governatore eh, della California. Ma eh, dico questo perché c'è un elemento molto affascinante dal mio punto di vista nel vedere come questo personaggio che è stato volutamente disinterpretato, nascosto, eh, oggetto di una narrativa completamente distorcente al momento della sua elezione e anche, e anche negli anni successivi è stato una, un presidente americano di, come è stato detto, di grande popolarità interna, ma un gigante nella storia del, dell'America, del ruolo dell'America nel mondo. Quindi è stato il presidente che ha determinato, in una fase molto significativa, della crescita di potenza eh, americana e di arrivo a quel momento poi l'anno dopo eh, della, del, del termine della sua presidenza nell'89, crollo del muro di Berlino, ma crollo del muro di Berlino che qualcuno, che moltissimi hanno ormai la eh, con, eh, narrativa prevalente, è quella che eh, l'Unione Sovietica è finita lì, eh, sappiamo bene che il crollo del comunismo è eh, eh, sovietico è finito invece, ha iniziato a finire con i movimenti nell'81 di Danzica, il successo, l'uscita eh, in pubblico e molto assertiva di Solidarshenok e l'aiuto e il sostegno di Giovanni Paolo II. Quindi eh, questa combinazione di elementi eh, nella grande impresa americana dell'America di Reagan di vincere, eh, senza, si dice che la Nato è la più grande alleanza del mondo, quante volte l'abbiamo sentito, ed è giusto a mio avviso, perché ha vinto eh, una guerra, la guerra fredda, senza sparare un colpo. Ma eh, questo è avvenuto grazie a Reagan, grazie a Reagan che è, avuto, che è stato un uomo di idee, ancora prima che d'azione. È stato sicuramente un uomo d'azione, un politico maturato on the job, come si dice. Eh, ha, ha avuto, come accennavo prima, l'episodio delle primarie col presidente Ford eh, e eh, anche alcuni passi falsi, forse durante la, la, la stagione precedente, mentre oramai stanco di fare il governatore della California aveva, era uscito, viene eh, ben descritto nel libro: era uscito con una, una dichiarazione di. Eh, eh, interesse e di volontà di partecipare alla, alla corsa presidenziale senza aver preparato un retroterra sufficiente, aveva addirittura stupito persino Nancy eh, Reagan quando aveva sentito quella dichiarazione, quindi eh, alcuni passi falsi li aveva fatti sul piano della politica federale nazionale per la corsa alla presidenza, ma poi ha dimostrato una grandissima maturità eh, e la capacità di crescere, la capacità di crescere come grande statista e grande leader politico. Il che non vuol dire naturalmente che eh, questo accenno che faccio alla, alla formazione de de del presidente Reagan in tutte le stagioni della sua vita, che fosse già all'inizio, già da, da ragazzo, quando eh, si era impegnato eh, nei, nei, nei, primi, nei primi lavori da, da attore, ma poi soprattutto come eh, presidente eh, del sindacato eh, degli attori, eh, ruolo molto molto delicato, aveva dimostrato di essere un, un, un, un leader nel suo ambito allora e nell'ambito complessivo della politica americana più tardi, un leader di forti condizioni maturate da idee testate, testate con, con il rapporto con grandi personalità del mondo dell'economia, della finanza, del mondo dell'accademia, e un uomo eh, di cui abbiamo vissuto purtroppo in, in Italia e, e anche un po' dovunque i media eh, sono eh, così influenzati o appartengono a degli schieramenti di politically correct o di eh, volontà di dimostrare che esistono solo... Eh, l'intelligenza esiste solo da una parte del, dello schieramento politico e culturale, eh, è stato dipinto come eh, personaggio così semplice, una sorta di, eh, di cowboy eh, entrato in politica, eccetera. Veramente Niente di tutto falso, il libro di, di San Giuliano eh, rende giustizia, riempie un vuoto e mette eh, veramente un punto di grande significato culturale oltre che politico. Dicevo ancora l'attualità affascinante eh, di quest'uomo, eh, innanzitutto nell'affermare per tutto il suo percorso da presidente, ma anche da prima, mi riferivo prima alle, alle battaglie che ha dovuto fare in pieno maccartismo per evitare la demonizzazione di un'intera categoria di attori che lui aveva il diritto di difendere, ma non faceva l'avvocato difensore perché voleva stare eh, in cima alla piramide sindacale eh, del eh, Screen Actors Guild di Hollywood. Non era questo il motivo. Il suo motivo era affermare l'idea di libertà e anche di eh, rispetto delle opinioni, delle opinioni personali e anche delle posizioni politiche personali. Sono interessanti alcuni passaggi nei quali si ricordano anche gli incontri, eh, le, gli interrogatori, eh, le testimonianze che gli sono state richieste dalla Commissione congressuale sulle attività anti-americane, nelle quali lui ha difeso anche gli stessi attori che erano in odore di, di comunismo. Non ha accettato... Di entrare in quella logica, nella logica di una repressione culturale e di repressione di idee che un vero liberale come lui non poteva assolutamente accettare. Lui li difende e addirittura si porta a dire che sì, forse c'è un per eh, cento di, di persone che sono da quella parte, ma che non sta a lui assolutamente giudicarle, che sono persone che anzi dovrebbero essere recuperate perché. Eh, quello che importa è affermare il metodo, democra il metodo democratico, diceva, diceva Reagan in quella circostanza. Cioè, eh, diceva, io mi auguro che le leggi della democrazia, il metodo della democrazia, possa eliminare completamente la nocività e il, la minaccia del, di chi pensa che eh, si può dominare un'organizzazione grande con piccoli gruppi e con metodi bolscevici, ma sempre in un'ottica di libertà e di rispetto delle opinioni personali degli altri. Quindi l'attualità di, eh, di questo metodo, certo, noi viviamo in un mondo che è di radicalizzazione estrema nella politica americana, ma nella politica, nella politica mondiale e anche, anche europea. Ci sono eh, delle contrapposizioni che sono difficili, vediamo adesso le, le difficoltà di Biden diciamo proprio in queste ore, quanto sia difficile per Biden eh, riuscire a far passare una nuova eh, legge di Ford People Act, la legge che dovrebbe risolvere i eh, problemi che si sono verificati nelle ultime elezioni per quanto riguarda la partecipazione al voto, soprattutto delle comunità afroamericane, degli emarginati dei ghetti, e di, eh, situazioni, di situazioni difficili. Certo, lì il gioco è, è profondamente partisan, non è bipartisan, ma eh, Biden eh, è, è l'uomo del, eh, della ricerca, no, per tutta la sua carriera politica ha cercato di ottenere, di far passare dei provvedimenti andando a eh, coinvolgere e a cercare compromessi eh, con la parte repubblicana. Ecco, Reagan ha usato questo metodo con un atteggiamento, con un carattere, con uno, stile, con uno stile sicuramente diverso, ma ha usato un atteggiamento che era proprio di quella politica americana, della ricerca del consenso bipartisan. Non poteva essere, non avrebbe dovuto essere diversamente affrontare una sfida come quella gigantesca che aveva affrontato su due piani, su quello economico e su quello militare, nei confronti dell'Unione Sovietica. E la sfida è stata vincente proprio grazie alla sua capacità di aggregare gli alleati, alla sua capacità anche di eh, riuscire a fare una deroga ai suoi principi fondamentali di meno Stato, meno presenza dello Stato nell'economia, meno spesa pubblica eh, nel sostenere qualsiasi attività economica. Perché invece nel settore della difesa eh, il suo principio era investiamo tutte le risorse che dobbiamo investire per deterrere l'avversario, per evitare che l'avversario ritenga che noi siamo più deboli di lui. E allora, il primo anno della sua presidenza in, aumenta di 29 miliardi il bilancio eh, delle forze armate, 29 miliardi è una cifra colossale all'epoca, credo, paragonabile a diverse centinaia di miliardi oggi, eh, se, non, se non di più. Eh, e, eh, e dice anche, eh, e, e l'intervento eh, è così eh, significativo che nel corso di otto anni le spese per la difesa aumentano del 30-31% complessivamente. Quindi la forza dell'economia su questo, ma anche la forza della narrativa, della costante, del costante convincimento in tutte le azioni politiche svolte all'interno all e est, all'esterno del Paese sul piano del confronto fra mondo della libertà e mondo della repressione e della negazione della libertà. E su questo aspetto particolare è estremamente importante quello che è già stato detto, ma che ho eh, così ho avuto modo di, di approfondire anche personalmente in questi ultimi mesi, eh, parlando delle diverse rievocazioni dei fatti di Danzica, oltre che un paio di anni fa, della caduta del muro di Berlino, ricordare quanto eh, la eh, comprensione e l'amicizia la, personale fra Giovanni Paolo II e il presidente Reagan fosse forte e sin dall'inizio, sin dalla prima udienza in Vaticano, questa intesa ha chiaramente dato una visione, una coincidenza di visione che è stata veramente molto significativa. Ne ha parlato recentemente in un suo bellissimo libro, I tre papi santi, il cardinale Giovanni Battista Re, ricordando degli aspetti, credo, eh, di grande interesse e non, e non facilmente eh, ascoltati e scritti nel nelle cose che si scrivono di quel periodo, ad esempio come Giovanni Paolo II, proprio sul tema della libertà dell'individuo, eh, del ritenere che l'ateismo fosse un elemento non di forza, ma di grande debolezza del comunismo, e soprattutto che eh, il comunismo eh, aveva negato se stesso nel negare i diritti fondamentali dei lavoratori e il, il, la loro condizione economico-sociale, eh, e che erano soprattutto tutti questi temi, eh, ricorda il cardinale Reyn in, in questo libro, ricorda come eh, fossero centrati perfettamente da San Giovanni Paolo II nella centesimus annus eh, rievocazione, eh, cent'anni dopo, della rerum novarum, che parlava appunto della dottrina eh, sociale della Chiesa. Quindi questa convergenza fra il compassionate republican, compassionate conservatism, cioè un, sì, un mondo repubblicano sicuramente conservatore, ma anche solidale, anche rivolto a un mondo preoccupato delle, delle discriminazioni razziali, un mondo molto orientato verso i problemi della società e dell'uscita dalla povertà degli americani, del risveglio dell'American Dream. E dall'altro un ideale di libertà portato avanti dalla Chiesa in modo molto determinato ha consentito di combattere questa eh, grande sfida degli anni reganiani che era eh, l'attacco la, la, e la minaccia eh, del, del mondo comunista. Eh, sicuramente questi concetti, questi valori, questo senso di... Il liberalismo conservatore è certamente di grande attualità oggi, mancano i Reagan, mancano i Giovanni Paolo II, questo è evidente che gli uomini non, non si possono ripetere per quello che sono stati, ma siccome rimangono le idee da un lato e le sfide dall'altro, l'attualità di Reagan credo che abbia un significato molto profondo ai nostri giorni. Grazie, ambasciatore. Eh, Un'unica cosa forse di, eh, come dire, leggero, no, di senso forse troppo. Non so quanto eh, l'aumento e l'esplosione delle spese militari possa essere considerato una sorta di deroga dei principi liberali, perché fin da, come dire, Adam Smith eh, sosteneva che erano tre le cose che doveva fare lo Stato, difendersi dai confini esterni, eh, l'ordine pubblico interno e le opere pubbliche finanziate che non si autofinanziavano da sé. Quindi, boh, non lo so se neanche quella è una vera e propria deroga dai principi. Eh, io volevo eh, fare eh, semplicemente, condividere due citazioni, perché è anche un uomo molto efficace nella diffusione del pensiero. La prima è questa, lo Stato è come un bambino un canale alimentare con un grande appetito da un lato e nessun senso di responsabilità dall'altro. Credo che questo dimostri anche dire, la coerenza e l'efficacia con cui diffondeva le sue idee. E la seconda, che mi piaceva eh, citare, è esattamente questa. Il punto di vista del governo sull'economia può essere rassunto in poche brevi frasi. Se si muove, tassalo. Se continua a muoversi, regolamentalo. E se smette di muoversi, sussidialo. Tra in queste citazioni c'è anche il nostro fusionismo piccolo, nel senso che queste sono uh, citazioni dell'Istituto Liberale, che sta facendo un gruppo di ragazzi, che sta facendo un lavoro incredibile sui social nel diffondere il pensiero liberale. E noi ci teniamo, per dire, credendo nella concorrenza, ma anche nella sinergia di intenti, di valorizzare uh, sempre questo lavoro. E poi, dopo due citazioni, mi permetterete una sorta di, uh, come dire, di parafrasi del pensiero uh, di Reagan. La recessione è quando il tuo vicino perde il lavoro. La depressione è quando tu perdi il tuo lavoro. La ripresa è quando Conte perde il suo. Eh no, era Carter perde il suo, ma quello è un altro, è un altro discorso che mi consentirete. Volevo lasciare la parola a un intervento dall'esterno che ci segue sempre e, e poi capirete perché è importante e quindi adesso lo scoprirete. È una persona che... Eh, si chiama eh, il suo soprannome, il soprannome che gli avevano dato quando era stato ministro del bilancio del primo governo Berlusconi era Tagliarini. Eh, quindi è Giancarlo Pagliarini, credo che possa essere definito un regagnano di ferro. Giancarlo hai la possibilità di intervenire se attivi audio e video. E visto che so che ci segui, come dire, con eh, eccoti qua, stai per arrivare. Cioè, eh, Tagliarini questa ah, sì. sera non poteva non sì. esserci. Ciao Giancarlo, grazie. prego ti sentiamo eccomi qua Salve. mi sa che c'è qualche problema no, con la linea sera no. tutto io, ti, io ti devo ringraziare che stasera c'è stata una lezione di storia straordinaria Veramente una lezione magnifica, vi, vi, Giancarlo. Scusa, sono un vi, secondo. Ti consiglio, consiglio: solo è di scegliere la telecamera. Una con, con, con, con il si, si impara sempre qualcosa da te, tutti i lunedì sera. Come no, io ci sento benissimo. Benissimo, ti vedo benissimo, non mi senti? Te. sentiamo altalenante e metallico, eh, quindi al netto degli... Mi degli... senti? Adesso sì. Pronto, pronto, due, Adesso, dai, perfetto, senti? adesso senti? Perfetto, perfetto, adesso perfetto, allora, adesso. No? adesso no? perfetto, Giancarlo, adesso perfetto. Mi, mi, mi senti o no? no? Non riesco a capire se mi sento fino a poco tempo fa sì, adesso prova ancora se no magari la scrivi temo che abbiamo eh, qualche problema eh, abbiamo pronunciato okay. eh, no, adesso Senta. funziona adesso sì adesso sì ok siete io ringrazio il magnifico di questa in Italia abbiamo un disastro, che non è certamente un disastro curioso. Avevo su per gli orecchi. Vedo una co-direttore Sano. No, non riusciamo. Il direttore San Giuliano ha ricordato. Non il direttore, ha ricordato... Il direttore ha ricordato quando gli ha tratto in Inghilterra. Tutto lo una curiosità. Noi Già, scusa, mi tocca interromperti perché davvero. No. Giancarlo, scusa. Non riusciamo a sentirti. Scusa, non riusciamo a sentirti. Scusa, devo chiederti magari di scrivere, di scrivere nella chat. Eh, direttamente perché sennò abbiamo un problema con l'ascolto. La, la, Volevo fare io una domanda in attesa di quelle, poi eh, mh, ci abbiamo alla conclusione. Eh, allora, molto semplice, quanto bisogno c'è oggi di reganismo in Italia, eh, è appunto eh, credo che la risposta migliore l'abbia data Marco Respinti con un gesto della mano che gli altri due relatori non hanno visto, ma era questa: cioè un, traduco una marea, sono assolutamente d'accordo. Quindi in un momento in cui, come dire, l'intervento dello Stato nell'economia, le nazionalizzazioni, il pensare che come dire, il deficit pubblico sia la salvezza dell'economia, insomma, in cui gli investimenti stranieri sono assolutamente considerati negativi, in cui c'è qualcuno che pensa che per risolvere i problemi o per dare speranza ai giovani sia di introdurre una patrimoniale e quant'altro, quindi quanto ce n'è eh, disperato bisogno oggi, una risposta che credo sia abbastanza ovvia, e quanta, parte, quanta speranza c'è che si possa arrivare a, quel, a quell'obiettivo di avere un'aspirazione, un una convinzione eh, liberale, regagnana, credo fisiologicamente nell'alveo naturale che è quello del centrodestra che dovrebbe avere questo tipo di impostazione che purtroppo Temo non abbia eh, più da anni e quindi se eh, credo siamo tutti d'accordo che ci ne, ce n'è un disperato bisogno quali sono gli strumenti per poterci arrivare perché voi avete parlato giustamente dal punto di vista della battaglia delle idee che è quella che va combattuta noi diamo il nostro piccolo contributo ogni settimana ci sono sicuramente nel nostro paese state Uh, Alcuni eh, aspetti positivi, la creazione di un think tank come l'Istituto Bruno Leoni, che sta facendo un lavoro straordinario da molti anni, ormai dal 2003, sicuramente ci sono case editrici come la Libera Libri e la Rubettino, che stanno facendo un lavoro encomiabile di promozione delle idee liberali. Forse manca, eh, quello che manca oggi è il collegamento tra eh, centri studio e fondazione in Audi piuttosto che altre, ma eh, col, il collegamento strutturale non tanto come subalternità tra appunto eh, pensatori di vario tipo, ma come eh, volontà dei partiti di attingere e quindi di servirsi, di utilizzare e di mettersi a servizio dei centri che elaborano le idee e quindi conseguentemente le policy. Personalmente credo che il motivo eh, per cui non ci siamo più è, è questo, però volevo sentire l'opinione di tutti quanto ce n'è bisogno, eh, quanto sia realisticamente eh, raggiungibile questo obiettivo e come. Eh, direttoressa Giuliano, partirei da lei. Eh, innanzitutto fammi dare un ringraziamento a Marco Respinti, e all'ambasciatore Giulio Terzi per i loro interventi e per come hanno colto lo sforzo che ho fatto con questo, con questo libro. La storia non si ripete mai, è evidente che poi Reagan è un uomo, è un uomo del, del, del, suo, del suo tempo. Ripeto, la storia è un orientamento che ci aiuta a capire la realtà di oggi ad orientarci all'interno della realtà ci dà degli elementi conoscitivi. Quanto oh, c'è bisogno di liberalismo? Secondo me tantissimo. Perché oggi eh, perché mh, vi ricordate negli anni 60, negli anni 70 i paesi sovietici si definivano tutti quanti democratici la Repubblica Democratica Tedesca, la Repubblica Democratica Polacca, cioè tutti quanti si definivano democratici. Evidentemente la democrazia da sola non soddisfa il bisogno di libertà. La, la democrazia è un meccanismo importante, fondamentale, ma è un meccanismo giuridico costituzionale, ma democrazia senza libertà, senza liberalismo, non si va da nessuna parte, cioè come dire sono due facce di un Giano Bifronte, Democrazia e liberalismo molte società occidentali si sono accontentate del formalismo democratico ma questo sarebbe un discorso che ci richiederebbe altri due giorni e non hanno però poi iniettato in questo formalismo democratico un tasso di liberalità e questo lo dimostra per esempio eh, la questione giudiziaria del nostro del nostro paese Sapete che in queste ore non si riesce a trovare un candidato sindaco da nessuna parte, non si riesce mai a trovare un candidato eh, presidente di regione, non se ne troveranno sempre di più, perché ovviamente oggi in Italia fare il sindaco significa avere l'avviso di garanzia garantito, cioè sicuramente tu puoi essere la persona più onesta del mondo, finisci sotto eh, le presse della giustizia. Allora, il, il, ci vuole molto liberalismo, cioè le società occidentali devono ritrovare, come dire, la sacralità della libertà degli individui. Marco, quanto ce n'è bisogno, quanto è realizzabile, come? Ce n'è bisogno più che tanto, tantissimo come dicevi giustamente prima, per tutte le cose che hai elencato ma ne mancano ancora tante per cui eh, ce n'è bisogno tantissimo. Sono d'accordo con quanto diceva eh, San Giuliano poco fa, eh, su, individuando alcuni nodi importantissimi delle dinamiche. Ehm, come farlo? Se lo sapessi eh, avrei vinto non solo il Pulitzer ma il Nobel e, e quant'altro, non neanche voglio interpretare la parte di quello che dice eh, perché l'abbiamo sentito ed è un discorso giusto. Ma l'abbiamo sentito fare tantissime volte: bisogna fare le scuole di formazione, eh, poi non si capisce mai chi le deve fare, che cosa, chi le fa, invece, no. Ma è vero, è, un, è vero che il mondo eh, che ama la libertà, che ama mh, i diritti e i doveri della, della persona. Eh, sono, sono diventato allergico alle etichette, ma avete capito. Che cosa voglio, a cosa voglio puntare, è vero che soffro di un deficit rispetto alla, nostra, alla, alla parte avversaria molto, molto antico e molto profondo. Io non so come si, si faccia, dico semplicemente che, eh, ripeto quello che dicevo prima, Reagan non nasce sotto il cavolo, non viene dal nulla, non viene da, Mars, da Marte in un deserto, eh, non voglio neanche un, eh, uno scimiotatore di, di Reagan in Italia, vorrei un italiano a, a Quirinale, un italiano a, in Parlamento per parafrasare eh, un, un americano alla Casa Bianca e quindi un uomo che sappia far tesoro come Reagan l'ha fatto rispetto alla sua tradizione e quel paese. Partegioro della nostra tradizione o andare a ritrovare se nella nostra tradizione culturale e politica esistono degli elementi di cui fregiarsi di, da, da, da far risorgere e questi provare a riproporli anche in una proposta anche politica, non solo politica ma anche politica. Come si fa? Davvero non, non ho la ricetta. Credo che sia difficilissimo, credo che si debba impiegare un sacco di tempo ma finché ci limitiamo soltanto a a lamentarci non succederà mai nulla. Io credo che le idee siano lì. Reagan le ha prese e le ha messe a frutto. Le, le idee ci sono, se ha ragione Goldwater dicendo che sono lì da Aristotele in poi... Eh, bisogna rimboccarsi le maniche. Vedo in questo e chiudo veramente, sono stato fin troppo lungo. Vedo in questo sempre invece un tentativo della politica bipartisan. Eh, poi io ho le mie simpatie politiche, come la, voi avete le vostre, giustamente. Ma vedo la politica nostra bipartisan sempre all'inseguimento di se stessa. La lezione di Goldwater e quindi di Reagan, come dicevo, è quella dell'uomo che si piega a alle idee al movimento a, a, e non pensa di strumentalizzare quando faremo questo salto di qualità sarà all'inizio di un grande momento o anche chi trascina le persone sulla base delle idee come dire in cui crede e in maniera assolutamente coerente e costante L ambasciatore a lei e poi ci avviamo la conclusione. Ma, ma io trovo, io trovo che eh, della stagione di Reagan, soprattutto nella fase iniziale, ma anche durante la sua presidenza, il rapporto fra amministrazione e congresso è stato un rapporto eh, con momenti di tensione, ma di, di grande equilibrio, cioè di, eh, rispetto, di rispetto di quelli che sono i dati fondamentali dei padri costituenti. Eh, il Rapporto con la Corte Suprema, i giudici della Corte Suprema, anche in, quello che, anche in un caso che lui ha cercato di, eh, di portare avanti e che non, non, non ha avuto successo, l'ha riconosciuto, non, non, è, eh, non, non si è scardinato. È stato un sistema di, di equilibri che, hanno, che si sono consolidati, anzi, la tripartizione dei poteri fra eh, eh, esecutivo, legislativo e giudiziario. Eh, direi che nel complesso degli otto anni di Reagan hanno... Hanno, hanno attraversato un, una fase di sostanziale eh, consolidamento nelle capacità di far funzionare eh, la Costituzione americana, così nel, anche eh, sulla base di quell'impostazione reganiana che è diventata poi, che è stata sempre propria poi al mondo repubblicano, ricordo il grande giudice italo-americano Antonin Scalia, che era il giudice senior, e eh, apparteneva a quella corrente che eh, è stata anche eh, avvantaggiata durante la presidenza Reagan con la nomina di ben tre giudici eh, repubblicani eh, degli or originalisti eh, della Costituzione. Un'interpretazione eh, molto eh, conservatrice di quello che è il dettame costituzionale del, eh, voluto dai, dai, padri, dai padri fondatori dell'America. Quindi, cos'è allora il, il ragionamento eh, liberale che, che io auspicherei in Italia? C'è cioè, il ragionamento dello Stato di diritto eh, Pannella sosteneva che eh, uno Stato di diritto attuato in Italia eh, manca gravemente eh, è uno Stato di diritto che Teoricamente esiste, esiste una Costituzione, ma nel mondo dell'informazione non si può chiamare Stato di diritto, perché c'è un'occupazione dei partiti impressionante di tutto l'apparato mediatico. Eh, una vera libertà di informazione, come eh, verrebbe eh, richiesta nel nostro Paese, facevamo prima, prima di, di, di, di entrare in questo lavoro, la, la, facevamo eh, fuori onda alcune considerazioni. Cioè, eh, Se vediamo eh, la libertà della stampa con tutte le magagne della, della, della BBC ma, eh, o, o anche le, le, le magagne di, di, di alcuni giornali americani, ma se vediamo come viene interpretato nel mondo anglosassone, anglosassone francofono, francese e tedesco, la libertà di stampa è una cosa che è avanti, basta vedere anche le statistiche di Freedom House. Io quando stavo a Washington, ambasciatore, andavo negli uffici di Freedom House e vedevo, e vedevo con orrore questo colore giallo sul, sullo stivale, che non era verde, non era rosso, per fortuna, ma, ma non, era, non era neanche verde. Quindi il problema della libertà di stampa, un grande problema. Il problema della dignità, per esempio, nelle carceri. Eh, la questio, altra questione che eh, è, è, contraddice lo Stato di diritto, eh, la questione della giustizia, è stata menzionata. Eh, Ferruccio De Bortoli oggi, eh, in un'analisi eh, un eh, no, certo economia del suo giornale, faceva... Eh, dava il, il calcolo delle probabilità più o meno che passi la riforma della giustizia con tutte le, le norme e gli impegni che dovremmo, dovremmo rispettare. Il so, processo in appello in Italia rispetto alla Germania è otto volte tanto il tempo che è necessario per i tedeschi. Non è stato di diritto questo. Eh, ci fosse stato un un movimento reaganiano, probabilmente eh, in Italia tutte queste cose sarebbero superate da tempo. Quindi ci sono dei riferimenti in quella concezione di Stato di diritto, se vogliamo chiamarlo così, dell'America di Reagan, che dovrebbero eh, insegnarci qualcosa. Ecco, eh, Una delle cose che sono citate nel libro che personalmente non conoscevo è la differenza tra eh, le parole e i fatti, ovvero la valorizzazione delle donne. Eh, faccio due nomi che probabilmente non sono note ai più: eh, Jane Duane Kirkpatrick e Sandra Day O'Connor. Eh, queste sono le due. La prima, donna, la prima è la prima donna ambasciatore eh, degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, e la seconda è la prima donna nominata alla Corte Suprema. Ecco, dire. la differenza tra chi a parole. Eh, quindi, eh, parla di valorizzazione delle donne e chi le sceglie semplicemente perché sono brave, non perché sono donne prima di arrivare ai saluti vi invito la settimana prossima, è quello lo vedete in sovraimpressione, torneremo a trattare a presentare un classico che credo abbia un titolo e il contenuto quanto mai attuale, testo del 500 discorso sulla servitù volontaria di Etienne della Voetì mm. insieme a Carlo Lotieri, Dario Caroliti e Francesco Berti in cui, come dire, avremo molti riferimenti nonostante i secoli che sono passati rispetto alla pubblicazione di questo volume, all'attualità a servitù volontaria in questo periodo, come dire, è stata ampiamente praticata. Re ringrazio eh, Marco Respinti per il suo graditissimo ritorno all'Odi Liberale. Ringrazio per il debutto all'ambasciatore eh, Terzi di Sant'Agata che speriamo di avere nuovamente. E ringrazio anche chiaramente il direttore San Giuliano e abbiamo sforato semplicemente perché abbiamo come dire, iniziato tardi. L'impegno tassativo con gli ospiti alle 23 abbiamo sforato i 4 minuti. Buonanotte davvero a tutti e grazie.